Ciao a tutti, oggi prepareremo la panna cotta con aspic di fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più 8 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono per la panna cotta, panna fresca per dolci, zucchero, gelatina ammollata in acqua fredda, vanillina. Per l'aspic fragole tagliate a pezzetti, acqua, zucchero, succo di limone e gelatina ammollata in acqua fredda. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la panna. Lo zucchero. E la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per 7 minuti. 80 gradi, velocità 4. Aggiungere la gelatina ben strizzata. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi. A velocità 3 trasferire in uno stampo per budini riporre in frigo e lavare bene il boccale dopo aver lavato e asciugato bene il boccale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 E le facciamo frullare per 30 secondi a velocità 6. Adesso cuocere per 4 minuti, 80 gradi, velocità 4. Adesso frullare per un minuto a velocità 8. Aggiungere l'acqua, il succo di limone e cuocere per 4 minuti 80 gradi velocità 4 Aggiungere la gelatina ben strizzata Vedo azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Lasciare raffreddare completamente il composto. Il composto si è raffreddato, versiamolo sulla panna cotta. Dopo aver versato il composto alle fragole, mettiamo pezzetti di fragole. Riporre in frigo per almeno 8 ore. La panna cotta è pronta. Sformare e servire. Panna cotta con aspic di fragole. Grazie e alla prossima ricetta!